Quali sono invece le implicazioni fiscali come vengono tassati i proventi da staking di cripto? Ebbene in Italia lo staking nonostante sia un fenomeno eh, diverso sotto il profilo finanziario sotto il profilo fiscale è tendenzialmente assimilato a quello del mining. Facciamo attenzione che quello che vi sto dicendo non è scritto né nel legislatore fiscale né all'interno di nessun documento di prassi o giurisprudenza, quindi è un'interpretazione che tendenzialmente il fisco italiano adotta nei confronti di, um, di questi fenomeni reddituali ma non è scritto da nessuna parte, quindi le cose potrebbero cambiare, ma ad oggi comunque anche lo, stadi, lo staking così come il mining è tassato in Italia e i proventi che ne derivano fondamentalmente se sono proventi um, ottenuti occasionalmente come persona fisica vanno a fine dei redditi diversi con una trattazione IPEF crescente fino al 43%, per cui facciamo attenzione anche al quantitativo di questi proventi dal staking perché potrebbe non valerne la pena. Se ti è piaciuto il video clicca like e seguimi per altri contenuti su TikTok.